quante parole di quattro lettere, anche prive di senso compiuto, posso formare utilizzando le lettere A, B e N, O, anche ripetute, ma in modo tale che nessuna delle lettere successive a una B sia una N, successive intendo da sinistra a destra, nel verso in cui si legge. Quindi, per esempio, la parola ABEB è accettabile, ok? la devo contare, invece la parola ABEB no, non è accettabile perché ho una M che segue una B, quindi questa non la devo contare. Allora, prima di tutto andiamo a contare tutte le parole di quattro lettere che posso formare senza usare la B. Così sono sicura che non, non, non incorrerò in parole da escludere. Se tolgo la B, invece che 5 lettere, non ho a disposizione 4. E per il principio fondamentale del calcolo combinatorio ho 4 posizioni, ognuna delle quali può essere occupata da 4 oggetti diversi e quindi in totale ho 4 alla quarta parole che devo contare. E queste sono tutte quelle senza la B. Pensiamo ora invece a tutte le parole che hanno una B in prima posizione. In quanti modi posso riempire le tre posizioni successive? Ovviamente, siccome la M non può seguire la B, né in seconda, né in terza, né in quarta posizione ci dovrà essere una M, ma ci potrà essere una qualunque delle altre quattro lettere. Quindi in queste posizioni non ci deve essere la M e quindi non ho più 5 lettere tra cui scegliere ma ne ho 4 Per far tolto la M e quindi ho 4 alla terza parole che iniziano con la B tali che non c'è una M che segue la B ora ripetiamo un ragionamento simile però pensiamo che la B sia in seconda posizione quindi in terza e in quarta posizione non ci devo mettere una M e quindi ho 4 lettere tra cui posso scegliere attenzione, in prima posizione la M ci può stare ma non ci devo mettere la B per quale motivo? perché se ci metto la B in prima posizione vado a contare ancora delle parole che ho già contato nel passaggio precedente quando ho contato tutte le parole con la B in prima posizione quindi anche qui avrò quattro lettere Qui poter scegliere perché in prima posizione non posso mettere la D per non contare più volte la stessa parola, e quindi anche in questo caso ne avrò 4 alla terza, ripetiamo il ragionamento con V in terza posizione, nell'ultima posizione non ci potrò mettere la M, e quindi ho 4 lettere a disposizione e per un ragionamento analogo a quello appena fatto sopra. Nelle prime due posizioni non ci andrà messa la B, se no rischierei di contare ancora le lettere, le parole che iniziano con B e le parole che hanno come seconda lettera una B, già contate sopra. Quindi anche qui avrò quattro lettere a disposizione, potrò mettere la M ma non la B. E quindi anche in questo caso saranno 4 alla terza. Un ragionamento identico lo per tutte le lettere che finiscono con B eh, quindi nelle prime tre posizioni per non contare parole che ho già contato non potrò mettere la B però ci potrò mettere la N e quindi anche qui sono 4 alla terza in totale quante ne ho di parole alla fine? 4 alla quarta più 1, 2, 3, 4 4 volte 4 alla terza il che vuol dire 4 alla quarta più 4 alla quarta, che vuol dire 2 per 4 alla quarta, che vuol dire 2 per 2 all'ottavo, cioè 2 alla luna